adesso se come vi ho fatto vedere adesso siete intravisto i due missili non, non bombarderemo nessuno oggi purtroppo però se volete lo faremo in un altro video ci ho già provato è un po' difficile infatti ho ammistato malamente sono andato dentro una montagna e comunque qua adesso andremo sulla luna siamo già tutti pronti con tutta la nostra bella roba abbiamo appena finiti di rifornire ci ho avuto un secolo perché è bello butto i cactus perché sulla luna non ci sono i cactus mi ho preso i lì a casa comunque sì, vabbè lì c'è casa nostra con un... quella che è la mia camera e quella un, un tour, sì poi lì ci siamo fatti i bunker, lui ha fatto un bunker che faccio vedere come era prima perché non c'è proprio che oh, <ride> po comunque ci siamo preparati tutto, ci abbiamo messo anche un bel po' a prepararci tutto abbiamo tutto pronto, fatto no, vai sali allora inventori, inventori, inventori inventori ok full e premi spazio è iniziato il countdown è uguale madonna che bella la lag 5 4 3 2 1 lo so 0 addio lore ci vedremo sulla luna eh vabbè di poco Un po' stradi Allora vai, mm -hmm. vai su devi cliccare su Overworld e andare su Luna E poi devi fare il launch oh, stanco Eh si è appena svegliati. Beh, si sì, è un po'. A... Siamo sì, è... comunque qui, sì, ammettiamolo. Vabbè, no, ovvio. Cioè. Taking one giant leap. Warning. Devi premere spazio per rallentare. Devi premere spazio per rallentare, l'area Cazzo. Sono morto. Ma io sono andato troppo sono morto. Esploso, bro. <ride> ho fatto un cratere. Cazzo, muoio. Muoio. Non ho, non ho più niente. Muoio. Scusa, eh. Appunto, Ma, fra. Sono. Muoio. No, fra. Io muoio. Addio, Lore. Anche tu sei morto. E io muoio. E shift. Non trovo più la mia roba, no. Faffanque, devo ah, mettere... Parte, eh dove? <ride> beh, la okay. Devo farti pipi da te. Allora, dove sei? Oh, questa è la mia roba. No, non questo è parecchia te. No, no, no, dov'è l'ossigeno? L'ho trovato, l'ho trovato, l'ho trovato, l'ho trovato, No, però non c'ho! Eh ma non serve la maschera, cazzo. trovato, l'ho trovato, l'ho trovato, l'ho trovato, l'ho trovato, l'ho trovato, l'ho trovato, l'ho trovato, l'ho trovato, l'ho trovato, l'ho trovato, Tp. trovato, l'ho trovato, Allora mi serve il No, fermati Allora, troppami una maschera, mi serve la maschera Cioè, mi allagga un botto perché non riesco neanche a vedere No, non ce l'ho Come, non ce l'hai un'altra maschera? Sì Dove sei? Sì, oh, forse l'ho trovato No, questo è quello da... Sì, quello di scorta, quello di scorta... Medikit, medikit, medikit Eh no, grazie questo non c'era un teatro Questo no, Potion of healing Cushion feeling, ok? Ho usato il kit di pronto soccorso. Ok, ok, ok, ho una roba. No, l'ho trovato per terra un attimo. Ho delle. No, perché Non mi frega Lore, stavo per morire. Eh, adesso abbiamo Madonna lag un botto aspetta, devo abbassarmi la grafica. Perché ovviamente se no laggo. Purtroppo io bobbingo fa fa fa fa eh sono atterrato ma mi ha detto rallenta o non rallentava Sì ma perché tu sei arrivato prima a me hai lagato così tanto che non mi hai fatto neanche vedere dov'ero guarda che cratere che ho fatto ci sono tutte le mie robe disperse nel nulla cioè eh, guarda sulla luna si sì, vabbè Neanche, non hai neanche l'armatura. Ho preparato tutto, ho perso tutto. Oh cazzo, ho tirato una stan. Un <ride> Grazie, mi sono accecata da solo. Poi allora... Ma perché me li sono messi in mano, mi sono Sì, non ho più lo shield protector. No, tutto moon. Dammi la mia armatura. E qua vieni a me. Sì, ma ho perso tutto. brodo Aspetta, devo prendermi tutta la roba. Guarda qua. Aspetta, devo prendere Arrivo. Sto arrivando. Pian pianino, arrivo. Mi sto scavando il cratere da solo, però. Vai, butta tu Ehi hey. Ve l'hai buttato. Ecco. Ok. Eh, mi mancano i no, leggings. So, so, so, so. Un bugo. Ah lì c'è anche il mio l'altro. il modulo per l'ossigeno. Extra, grazie. Mi serve. Eh sì, c'ho anche 5000 proiettili, adesso non ce l'ho più. No, ce l'ho più. Eh lo so però c'avevo anche tutte le mie belle armi Dobbiamo rompere questa qua Muori Non si rompe Prendi il razzo che se dobbiamo tornare L'ho preso io il mio, altro, altro, il mio è esploso Ok Eh si sì, mi manca la roba però che ci puoi fare? No no no non sparire. Vaffanbrodo, è sparita tutta. Vabbè si va senza niente. Oh qua c'è un pozzi. c'è dell'acqua qua. Ho trovato l'acqua. Che fortuna. Si giuro che con quei materiali ci siamo dimenticati quelli. Guarda qua, c'è un altro paracadute qua No, mio non è mio è nero Nero Ah, perché era blu quello? Poi io non vedo niente, c'ho la render di distanza Due blocchi di distanza, appunto Ma è sparito tutto? Quanto odio ossigeno ancora Beh, almeno le taniche d'ossigeno di ossigeno, ce ma... Non è che per caso mi dai la tua roba. Mi dai lo shield protector che tu probabilmente ne hai. Perché te lo vedo addosso. Sì. Sì, infatti... Vabbè Tani, sono quasi finita. Sei scemo tu però. Oh. <ride> Sei scemo! Ti sei scemo! Sai che si vede la chat? Non ti metto in creativa e te lo scordo Ma lo so perché è la luna Cioè Cosa vuoi che ci sia? La colonia? Chi è stato? Qualcuno ti ha colpito? Chi ti ha sparato? Non lo so, solo tu? No Sì, oh, solo Ho sparato un alieno io Spero io Ah davvero? Guarda! Stai lì che se non fosse perfetto, non c'è la Non è vero, ho dato l'emergency kit No, io avevo... Ma però, cos'è sta pozione? Va bene, No, ho usato una pozione che non dovevo, vero? Che scemo Dove? Ah, io non vedo Oh, sì, sì, sì, sì, qua ci sono gli alieni, però Spara a vista Stupito sì. Eh vabbè io vedo il vuoto R carico R Faccio eruzione Faccio eruzione Non posso fare eruzione perché non ci niente Eh lo devo uccidere sti qua sono sopra... Matti. Dai, ce n'è sono, eh. Non muoiono si situa Ah ma ce l'ho il mio assoluto Perché c'è quel ciocchino Ma io ne sto colonizzando tutti Le sto colonizzando tutte Bro li sto uccidendo tutti Perché no? Io non ne vedo più Però li sento Cosa? No uno scappa uno scappa Eh? Bro Ok non puoi sparargli la testa perché non hanno l'hitbox sulla testa. Okay. Lori non sparare con i razzi che mi fai crashare il gioco. Che okay. <ride> già crashano il suo. Ma dove sei tu? Anche tu stai sterminando tutti. Ma prendi mangiare Vediamo il vetro qua. Quale vetro? Ah, quel vetro! No, quello è il vetro che si spacca. No, non è buono quel vetro. Eh, doveva... ce l'avevo a casa Eh, io ci e di anche io, perché quando uccidi ho oh, finito le munizioni, vaffan, bro Non un di terra non, non ci serve la terra non so, non eh, prendi direttamente tutto quello che hanno Ma hai fatto esplodere tutto qua? Ma qua qua c'è legna Uno non mi chiedo come gli alberi riescono a crescere qua Però va bene È Bella la fisica Se ne voglio Tanto Serve molta roba Sei uscito un di qua sono uscito anche un di qua Dov'è? Eh cosa? gli ho spaccato io Eh lo so Vieni un po' si sta per sbloccare bloccare il pc ma so come bello fra que adesso quelli che, ci che mi guardano capiranno cosa perché sto per intappire io Sì, ma per te va bene il gioco va è eh, bene per te ma è laga non so cosa ma mi sei pure resettato l'experience Provato, ma... eh, io ce adesso ce ne ho uno perché l'ho appena usato l'ho appena preso prima ce ne avevamo 10 possiamo prenderci questa casa qua tanto che non abbiamo niente si sì. e però cioè, mi ricordo che serve una roba per mantenerla cioè a respirare dove? ah lì cacchio è ma serve l'oxygen filter probabilmente mi ricordo che c'erano tipo delle basi abbandonate dove potevi andare a prendere però dovevo andare a cercarle dopo una volta che magari le troviamo possiamo fare molta più roba magari eh, rifarci il nostro loadout io ho finito già un'altra tanica 2 sì che bella la vita provo a vedere se qua si respira? vai allora tolgo la maschera mm, no non credo proprio facciamo che rimaniamo ancora quello con la maschera vediamo un attimo Sì, non riesco a vedere senza e ho pure preso l'acqua non purificata. Oh, no. eh, Io ho spinto l'acqua. Anch'io. Ma me ne ero prese quattro bottiglie e in... due le ho perse. Asciamocene, Lasci dove vuoi. Vediamo come va a casa con i nostri sentri. Ah no. Beh. Adesso abbiamo colonizzato questa... Ci... No, sì, mezzo, togli. <ride> togli... Non hai piccone. Io nell'emergency kit ce cioè, me ne ho dato una E eh, ma no, non berla... Cioè, tu bevi così, vai sulla luna bevi l'acqua della luna così. Sì, ma ti dà più 6, eh? però... È un po'... Però è anche... Ti dà anche first. Però un buon motore per andare... Vabbè. Vabbè per ora adesso andremo a cercare le basi abbandonate di qualche strano che ha provato ad andare qua ma ha fallito come noi tra poco E ci vediamo alla prossima puntata Ciao ragazzi